Adesso intervisteremo il dottor Casfallo. Buonasera. Cosa le canza del corso? Come l'ha sembrato? Il corso è interessante, ha toccato gli aspetti che ci aspettavamo mm. perché comunque per quanto riguarda quello di cui mi occupo è importante sapere eh, dal punto di vista esterno per quanto riguarda le cappe, l'utilizzo delle cappe, eh, la pulizia e la scelta anche della cappa giusta. E quindi, quindi ha trovato utile? Sì, molto. Eh. Sì. E lo consiglierebbe quindi ad altre persone, sì, magari sì. ad altre sue collaborazioni? E riguardo l'organizzazione, ti ha rimasto soddisfatto? Beh, l'organizzazione e un è eh, per eh, Il no. riscaldamento giusto. <ride> Perfetto. No anche professioni di Solit. E come ha saputo di questo corso? Noi abbiamo contattato la ditta per l'inspezione della nostra azienda perché abbiamo necessità di fare dei lavori, quindi vorremmo utilizzare appunto questa azienda. E... Gentilmente il, il responsabile che ha invitato a questo corso. E avete conosciuto comunque la Tecnocampia tramite internet, quindi tramite altri collaboratori che sì. vi hanno consigliato? No. Tramite internet, ho fatto ah. personalmente una ricerca che, ah. sì, e quindi sono venuto alla scoperta di, di questa Tecno, Tecnocampia. Quindi ho avuto modo di leggere anche delle cose scritte dal suo sito? Sì, tassi tassi. Sono andato, sì tassi tassi. Tassi. poi mi ha consegnato il materiale, uh -huh. con quello che è scritto con le varie idee quindi abbiamo studiato, diciamo, si occupano il responsabili un e ci ha fatto un'ottima impressione. che ne pensa del fatto che la Tecno comunque si impegna così tanto per promuovere proprio la formazione della... È, è un qualcosa che serve indispensabile alla formazione. Poi, se viene da addirittura una, una, una ditta dedicata sulle gambe è qualcosa che dà un valore aggiunto quindi io sono il primo a sponsorizzare la fondazione sì. di cui mi occupo e è una cosa molto valida per il contesto e per l'ambiente Va allora, bene, grazie mille Grazie a voi